Sì, eh, semplicemente interveniamo eh, subemendando questo emendamento per dare direttamente la gestione ai municipio competenti per territorio, Ho sentito il Dipartimento Sviluppo, Attività Produttive e, agric e Agricoltura, del Farmers Market su strada. Eh, colgo l'occasione per ricordare al Consiglio Corsetti, qualora non lo ricordasse, che il decentramento applicato dalle precedenti amministrazioni è prossimo allo zero ed è solo... Con la delibera 30 e con questa delibera dei Farmers Market che iniziamo un vero decentramento nonostante le precedenti amministrazioni dal 99 avessero approvato un regolamento mai attuato. Quindi siamo seri, cerchiamo di fare le persone serie. Grazie.